Sempre problemi di macchinetta che ha il tempo E io sbusso questo che prima era deciso Però vabbè dai, ho sbustato una cartina che ti serviva No, eh, infatti, è molto carina, devo di dire che... A lui però gli sì. ha detto, io gli posso sbustare eh. Se sì. uno pure... E' freccati la cartina, Adesso faccio parte dell'Isis, dopo aver letto questo e girato faccia insume infligge il danno sempre megamorfosi. Un danno. Ah, 5-1, vabbè, 4 così, Ah, vabbè, questo è carino. Eh, utilizzando il megamorfosi diventa una 4-5 che può raggiungere. Sega 4, carino. Ah, vabbè, si. Sì, ogni giocatore scartano una carta quando questa entra in campo. L'otore le stese dell'urla, accelerare 1. No, due in realtà. <ride> Formidable. 5-5. Sì, ragazzi. Ricoprire di veleno. Una creatura a bersaglio prende più uno, più due. E la tocco letale, come se sbagli fino alla fine del turno. Però, è carina. Cautela. Le altre creature con gli che controlli hanno cautela. Mm. Obbiettare. Io obietto. Neutralizza la magia bersaglio e esca la gatta. Un istantaneo che però ti devi comunque. Lasciare libero parecchio umana. Incanta ehm, creatura che tenerata. Non può essere attaccato o blocca, ah, non può attaccare o bloccare. Ah, beh, cioè la, la chiudi una un po' vetro dietro e la sta Si chiama pacifismo apposta. No, ah, già, è vero, pacifismo. La no, la seconda no, carta, cazzo. Eh, non poi la maledizione eh, si sta. Lo, lo rimbusto, lo, lo, lo volevi, no? Lo volevi. Eh, vediamo, vediamo, magari sposti un bombone. Noo, disprezzo. Come costo addizionale per lanciare? Uccellata. Puoi rivelare una carta ah. dragone. Ne trovisza una magia per saglio a meno che il suo controllore ne paghi uno. Oh, io, ammazza! <ride> che, che. Che pagamento? Cioè. Uh, sei rivelato un drago. O controllo il drago, mentre. Uh... Neutralizza Invece neutralizza quella... ah beh, quindi se, borsa. se... se, se, se riveli un drago a due mana pure ah, no, sì, sì, neutralizza non una magia Fa tipo... cosa... come si chiama Vabbè non mi viene in mente la, modo la modo. carta famosa che fa quell'effetto però vabbè. passa Passa... è già ruminata Che maldesto Passa il segno del tuo grimorio per trovare fino a due carte della base E mettere sul campo da parte... ah vabbè poi rimisco così Cosa ne sa che l'avevo già spussato? Uh, il drachino. Un altro draghino. Un altro draghino. È pieno di. E volare. E quando mangi, mangi, mangi. una magia. Non creatura. Prende più due più 2 fino alla fine del turno. Uh, uh è così. Visione vulcanica. Riprendi in mano una carta istantanea o stagione bersaglio del tuo cimitero. Ah, e infliggi ai due avversari danno parare il costo di mano a convertirlo di quella carta. E questa, poi dopo la Isili, Buona in Commander. Sì, sì, sì. Uh, Modern Master 2. Quello a, a comprarci un fast, fast pack ci divertiamo. <ride> Se con poi state tutte quattro risate. Vabbè, io sbusto. un nichiola. anche, piano, abbiamo Cosa cioè. qua l'evoluzione di quelle è cioè pure te, ancora l'antimalocchio che sì, è non eh. è che Ah, oh, oddio. Quella che, che ho sbustato fuori la prese. Che culo. Ha ah, il demonietto avvenenato imp volare non può essere bloccato. Non può bloccare, scusate, però c'è accelera le due ha una 2-2, questo è molto carino. Il vermone? Supito vermone, questa è un'altra. <ride> più uno attacco. Improvviso. Bla bla bla. Meno 4. Meno 4 volare. Sostenere, mm. sfruttare, sfrutta una creatura, fai tornare una creatura bersaglima al nostro proprietario. Questo è carino, perché è istantaneo, con ripresa, prende il P2 e P2, una creatura avversaria, per solito monaco, ripilante, con ripresa, questo simpatico amico, quando lo lanci puoi rivelare un drago, a volare il difensore, quando entra nel campo di battaglia si è rivelato un drago, controlli un drago, mentre lo lanci, l'oratore di Ojatawi pesca una carta, Sfruttare quando la sacerdessa del dolore sfrutta una creatura, la creatura controllata dai tuoi avversari prende meno. Le creature controllate dai avversari prendono meno uno, meno uno, fino alla fine del turno. La frattura sismica, ah, questo è buono, infligge due danni a una creatura senza volare. Questo contro un mazzo pedine. gli fai passare le pene dell'inferno. Uuuu, uh, vedo una foto! Oh sì! Sfruttare quando la. Profanatrice dei Morti sfrutta una creatura per tornare in mano ai rispettivi proprietari. tutte le creature controllate dai tuoi avversari con costituzione inferiore a quella della creatura sfruttata. Sì, Beh, simpatico e simpale, Spam. Simpale, no. Che fa? Sfruttare quando si gusta, di si di si, sfrutta si di da, si di, si, questo non è. <ride> sfrutta la creatura per tornare la creatura avversaria in Ah, ok, perfetto. Salute, mostro zombie. Zombie. Zombie. Quanto manca? <ride> Ah ok si è tu visto che ti ho sbustato prima Oh si sì. <ride> oh, sì. è sempre orgasmatico eh, Predore del picco Non fa assolutamente un cazzo Plasmare le sabbie eh, Vabbè la creatura incantata prende più 0 più 5 eh, raggiungere fino alla fine del turno. Ah, vabbè. Ah, dai, è eh, ancora no. Bel Berserker, templato, quello della prima. Servitore della Scaglia, sempre quello di prima. Questo è un altro monaco. Megamorfosi, eh, viene girata, riprende eh, in mano una creatura. Non... Una creatura non creatura, non terra. Dal tuo cimitero Forse sarà una carta, non... <ride> No, si <sì>, si <sì. ride> una creatura non creatura ah, vabbè, sempre la Viana Colpo del Thermogaif <ride> taigan prende prende più 2 più 0 e non può essere bloccato Cautena e gli altri vedenci no? Questo l'abbiamo già visto Ah, erede di Ugin Volare A suo volare Se 6, 4-4 ed è anche non, non comune. Pensa che culo. Uh, il secondo! Uh. Ops, guarda! Ti sei spoilerato la rara! Sì. No, era la rara, no? Mi sì, era la rara! rara. Eh, come costo addizionale, per lanciare ne rivela un drago. Ma oh, basta, tiene mutande. danni ha una credo un avversario. Sei rivelato il drago o ne hai uno a campo? Infliggere danno al controllore della creatura. Formazione d'assalto: ogni creatura che controlli assegna danno da combattimento per la sua costituzione invece della sua forza. Tappi 1 verde: una creatura bersaglio con un difensore può attaccare in questo turno come se non avessero difensori. Tappi 1 verde: e due in colori. Le creature che controlli prendono più 0, più 1 fino alla pianta. Bravo, e poi una foresta, e poi un altro monaco genio Monaco genio, genio monaco Vabbè, io... co, tre Ci mette su comò, che? Così io non con la figlia del dottore Il dottore si chiama lo Co? Di nuovo te Che cacchio? Ciao tesoro, come va? Qua, solo place walker e dragoni Fammi sbustare un bel place walker Visto che abbiamo visto solo draghi le creature senza volare non possono bloccare in questo turno. Questo è quello che ti fa prendere più o meno più due lotti. Distruggi una creatura avversaria con forza pari inferiore a 2 Prendi il controllo di una creatura, la a rarità fino a fine del turno, bla bla bla. Una creatura avversaria prende più 0 più 5 e raggiunge fino alla fine. Questa è contro i dragoni, rompi palle. Un giocatore avversario è... andremo un pochino più veloci più che altro. Se no poi anche voi, amici da casa, vi rompete un po' le palle un equipaggiamento, un draghino, questo qua è quello che spara sulle pedine e poi la rara è una stregoneria che si fa 4, sostiene x, dove x è il numero di carte nella tua mano ogni creatura con un segnale più o più uno e tra l'altro fino alla fine del turno isola e finita zombie, vai Tote! Benissimo, sbusto lui che perché... è quello che ne ho anche <ride> I pacchetti ah, costrizione. costrizione banchetto dali, sempre quello che apprezzano e fra che sempre il suo amico. Poi sempre gli alceretti 4-5, con raggiungere spacca ghiaccio ancora. L'unità stesa delle urla. Soffio sempre quello di tap e Studioso eh, e quando vabbè lancio una magia non credo, ho un creatura guadagni due monti vita. E pugno magico elusivo. E la statua no, che hai no, spostato prima. Oh, un, dra un draghetto con volare anti o megamorfosi. E niente, quando viene a girare la faccia su mette il segno primo pieno prima, su ogni altra creatura drago che controlli. 3-3 sì. però... mm, Vabbè, ancora lui. Ancora lui. Sì, il tuo mantenimento Torna che i controlli con costituzione pari superiore a 4 prendono P2 e P2 e hanno cautela fino alla fine del turno. Ah, carino. Mm. Ah, comando di dromo, okay. dromo carino. Sì, carino. che. Che dromo che? Carino. Dai, che c'è poi Foil, sai? Eh, ne sa, so, non, non mi ricordo. Secondo me si, sì. però un po'. Ah no, no dicevo, sì. cioè questa cosa l'avevo già sbussata. Va bene, va bene, dai. Drago? No, va bene, drago. Qua non abbiamo fatto jetpack. jetpack. No, jetpack. Non lo riuscirò mai a pronunciare bene quello. No, eh. <ride> si distruggi un artefatto a bersaglio, uno entrambi, artefatto a bersaglio, terra a bersaglio. Limpa di prima, tutta incazzata, quella che tappi, peschi delle carte poi ne scarti due a meno che non scarti una creatura, più due più due per ripresa, golem difensore, in corso dei datori, entra in campo da pala. Con le prime due carte del tuo aggiungere di quelle carte alla tua mano, e l'altro in fondo al tuo Grimorio con ripresa caruccia. Uh! Carino, questo quando attacca aggiunge un fottio di mano alla tua riserva per le mani e non si scarica. Non hai già sbustato no, la questo, propria? No? questo no purtroppo. Caruccia. Questa tutte le tue creature belle, tutte le tue creature prendono... Ah no, fino a due creature. Bersaglia, andiamo a prendere due video Uh! Carnefice rianimato. Carnefice rianimato non può bloccare altre... non può bloccare. Le altre creature zombie che controlli prendono più o più, uno e puoi lanciare lui dal tuo cimitero. Se per lanciarlo paghi uno in più per ogni altra creatura nel tuo cimitero. Forestina e me meta meta morfosi. <ride> oh, Andamoci dei donicciola. Non me seminarse, io giuro con morato. Mi scordo sempre come si chiama dormicola. Ah, oh, guardiamo della radura. Ancora una carina. Una due bersagli che controlli infliggeranno pari la sua forza. Una delle due abbessere non controlli Prende A lottare, però, assalita ah. il... che l'attaccato ti infligga danno. Un bersaglio perde un punto di vita per ogni credo dell'attaccante che controlli. Tu guadagni altrettanti. Un attaccante che non ha Ah, beh. Il cucciolo. <ride> No, vandalismo, la Appena visto. il macellaro da prima. Cioè, Sarà una infotilla. Un negare, inizio. negare ah, cioè, tutte le sanze. Quella gate è una di quelle carte che hanno ristampato poche volte. Sì. <ride> ah, non un po' problemi che questa magari ho detto che è un no, Ah, è, è la terza, sì. è la terza. Oggi ma... è un po' cu. Oggi, oggi è giornata di carte. <ride> Pure questo che io 3-1. Ah, la schedina, no? Oddio scheda, so. lampo, ah questa è quella quando entravi, ah no, il è rosso o verde, quando è, la creatura tappa, Cre... tappa la creatura incantata, con la creatura non stappa oh, durante sì. lo stappo, ok, no, è. sì. No, ah, il uh -huh. che si animano, è illusione di guardia, la... controlli la creatura incantata, ogni volta la creatura entra nel campo di battaglia, tutto il controllo, il avversario assegna l'illusione a quella creatura. Ah, carina! Che luce, che luce! Niente e male. Vai. È divertente. È molto divertente. Dovrebbe giocare in un mazzo in cui sacchi anche le creature le sa che risposta ah, questo qua secolo, secolo, la balista che ti dicevo. Oh, carino, questo è un equipaggiamento a uh, zero uh. a equipaggiare 2 e la creatura avversaria prende più 0 più a Raggiungere quella ti fa pagare di meno, uh, carino. Un'altra costruzione simpatica. Proteggi e eh, ti spizzi le creature metamorfosate, no, beh, e scarti. Pacifismo. Pagini. Volare a 314 senza nessuna cosa. St'altro bestione, ne hanno stampato un miliardo. Incanta creatura, l'incantata è incantata a doppio attacco. Uh, finalmente anch'io il predatore <ride> di Gudul. Questa carta è troppo carina. Imbloccabile. Passa la segno del tuo Grimorio per una carta creatura drago. Rivelala e aggiungi la tua mano, poi rimesca il tuo Grimorio. A tre istantaneo, carina. Oh, no, ammazza. Danzatrice dei nembi. A due manzo volare come mega come metamorfosi. Come. Quando la danzatrice dei nembi viene girata a faccia in su, neutralizza ne la magia istantanea o se la riabbassa. Uh. Una foina oh, non comune. Un giocatore in bersaglio sacrifica una creatura verde o bianca. Se lo fa, quel giocatore perde due punti di vita. Carina. Mm -mm. Vabbè, oltre vogliamo un bel place walker. Eh, che ancora non abbiamo sbussato nessuno. No, ah, il travolgere è formidabile. Ci ha fatto compagnia il prenotismo. Eppurazione delle tombe. Metti in giro un altro primo non un qualsiasi numero di carta di creatore bersaglio dal tuo cimiterio. Pesca una carta. Ok. Ah vabbè, questo è sempre a fuoco. Sconfiggi il di creatore a bersaglio con forza pari o inferiore a 2. Pestare. Creatore del picco. 4-3 senza nudo. Obiettare. Mm -hmm. <ride> Difornire. Guadagni 6 punti vita. Pesca una carta. Un'istantanea. Costosino, grazie che fa. Sfruttare. Quando sfrutti, eh, guarda le prime quattro carte del tuo remano, aggiungi una alla tua mano e le altre nel tuo cimitero. Carino. Oh, oh un'altra carta selvaggia. Sostieni uno. incantesimo, ah. carino. Carino, sì. Un altro monumento. Ariz in aguado. Formidabile. Ah questa è quella che esili sì, creature dal tuo cimitero mi metti ah, e metti il, il mega, mega zombone zombone, Z zombone. ok ok va bene nemmo... decidiamo quale stappare stappo tappo tappo il drago stappo il drago uno dei due <ride> simpatici sì, amici una bel drago va comunque uno dei due mi rimane <ride> Ancora lui, accelerare 2-3, a 3 o accelerare 2, depurazione delle tombe, quello che sbussato prima Fabio, quello gioco nel commander se vi interessa, rapidità, mega meta metamorfosi, 2-2 con 2, accelerare 2-3, il mega vormone gigante, non insetto, non vorm, questo per scarti, ogni qualvolta la giro a mangiare un creatura con i miei punti vita, volare mega metamorfosi, Esilio un artefatto un incantesimo un bersaglio. Incantesimo: quando, ah, quando questo avvolge nella seta entra in campo di battaglia, esilio una creatura avversario con costo di mana convertito pari o inferiore a 3, controllato da un avversario. E finché vada a prendere anello dell'oblio, però, da creatura con forza eh, Pari o con, no, con costo di mana convertito pari o inferiore a 3, segugio guerriero a 3 controllo Ogni qualvolta un'auto permanente che controlli, giro da faccia in su. Se è una creatura, metti due semi di più o più non su di esso. tarca, questa è formidabile. Tutte le due creature, le creature controlli non possono essere bloccate. Mi sembra. Ah, no, non può essere bloccato bloccata. Uh. uh, questo ce l'ho. Foil dell'evento. De dell Lui è molto carino quando gira. Uh, spacca una creatura con forza pari inferiore a 3 e non può essere bloccata da creature che hanno forza superiore alla sua Carino Cariccio Famo linea pari Bene ah, Quante carte, amici? Una mandria Di nuovo, degli acci Dico di veleno di nuovo aspirante con la canna. quindi mm. volta eh, viene bloccata mm. da una creatura un quella che c'ha il ah sì, quella là il simpatico imp un altro formone questa quella Fuori è affogata eh, attacco al provviso carta creatura quella che ci hanno notato contro vittoria duratura istantaneo, distruggiamo la creatura attaccante, bloccante, bersaglio e sostiene uno. Mm -hmm. okay. e il peschino con lo scartino, il riforniere, un altro monaco del cavolo. L'ultima volta lanciano la magia non creatura, e le creature del conto le un primo e un primo, un primo del turno, un altro monumento. Ma è... tutti i monumenti. Questa ah, è sì, si, questo qua, Berserkle del Fulmine. Questa è la versione di lancia rapida del monastero di questa edizione, molto carina. Che so, sa, che l'abbiamo usata? Sì, un mi dà la domani, eh? Ah, pure... Sidis. Sidis, sì, Tocco le dalle, sfruttare, quando sfrutta, eh, puoi alzare il segno al tuo gremorio, prende una carta, aggiungere la tua mano, poi riniscolare il tuo gremorio. Oh. 4-6 che eh, si calma a 5. Mm -hmm. non è non mangio. Mangio. Certo. Sì. Ok, dato mm -hmm. che avevo detto che ne rimanevano due, io ho un sbusto. Amicone, qua. L'incanta terra che ti fa aggiungere due mani di un qualsiasi colore. Colosso della ah, no, sì. Mega Meta metamorfosi. Questa spara 5 danni alla creatura avversaria. Se controlli un drago, non succede nulla. Se no, ti spara due danni contro. Metto il tuo campo di battaglia sostieni due Un avversario un avversario prende un punto vita per ogni creatura attaccante che controlli. E tu guadagni tanti conti uno istantaneo per esempio sgrava, questa è quella per il controllo inoltre un attacco improvviso sfruttare quando sfrutta uno si riparsa una creatura <ride> distrugge attaccante e bloccante con sostenere incanta creatore diventa 0-2 questo ogni qualvolta lui attacca ogni creatura guerriera che controlla può essere bloccato in questo turno che tranne due o più creature a 2-2-2 sembra molto buono un bazza guerrieri come costituzione questo è il counter ah counter spell è così <ride> Anch'io dal monumento, e ah, questa è la versione molto, molto povera di Splinter Twin: incanta creatura e ogni volta che creatura incantata attacca, puoi mettere sul campo di battaglia una pedina che è una copia di quella creatura. Esilia quella pedina alla fine del combattimento. Carica, benissimo. Bellissimo. Sì, dire, tanti. Sì. un altro effetto spacca ghiaccio bruto bellicoso scattante accelerare infatti attacca ogni turno se può farlo ah. vabbè l'accelerare è carino qualcosa ah questo qua è il tizio Il primo tocco letale 2-1 e sigla la 2 non male sì, spontano il drago costare dei tesori difensore Relazione mischia Missia peschi tre carte e poi ne scarti due. Se non scarti, ne scarti due. Pacifismo, saggezza e dolore. Sfruttare quando sfrutta tutte le creature controllate dalla persona prendono meno uno. Drago delle campane, quanti malocchi. la no, passa passare a segno, passare a segno per due carte terra e mettere le stappate. Eeeh, la rara, rara monaco. <ride> Anche tu Oh, oh, oh mio Dio oh. Che sbustatona Cazzo Fabio <ride> Porca vacca riportaci <li> di <ride> Questa è eh, questa, questa è figa Porca vacca Fammi vedere Fammi Almeno con un secondo No <ride> No raga Questa qua Questa qua è figa eh. Questa secondo me vale anche un bel po' Magari non subito Ma secondo me Questa carta la giocano Cioè sei se becchi Tipo Dutarmo, Cioè questa carta È spietata istantaneo Oh cioè, vabbè, questa prima un po' te la ruberò, me lo scalzerai io ti ucciderò per averla. Bella sbustatona di Fabio, devo dire che secondo me per adesso è la sbustata più forte. Bravo Dante. vediamo un po', vediamo devo rifare. Questa che abbiamo visto, meno da 4, questo che faceva? No, prende più 4 più 4 prima però solo si ha. Formidabile, questo c'è cioè accelerare, questo quando muore dipinta è una carta dal cimitero, l'abbiamo visto, Annalisa. sfonda artefatto a terra, vuoi aprire le carte al tuo grimore, aggiungi una di quelle carte alla tua mano e metti le altre in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine, in anticipare. C'è la versione stronza di per dire il tempo, la Talling Time, questo sostieni uno, neutralizza una mia gara nega, negate. Questo qui istantaneo, fino a fine del turno, è quello che fa, trasforma in un drago. Volare questo ti fa pescare una carta se c'hai se controllo un drago l'ha rivelato. La creatura di cui già prende più o più, ogni qualvolta volta una creatura entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi assegnare questo alla. Deve assegnare a sta carta. Uh, il draghino. Ah, sì, questo qua è quello che avevo carie... spostato. Scusa Caruccio. Demonietto avventato, questo abbiamo trovato. Sì, tipo, tipo lontano accelerare, volare <ride> artigliere, ah, la rete è quella là, carina. Meno male. C'è esplodi. Mi la roba a raggiungere. Eh, si sì, vuole raggiungere carina. È lo bello. posso mettere nel mano verde, e ah, bello. Temprato costrizione, vento della rivelazione. Sempre la capretta. Affogatore, brutto. <ride> Sfruttare quando sfrutta, guarda che prime 4 carte. Attraverso il cine, metti, Metterò, ah, questa qua l'ho già vista prima. Lo studioso, l'elementare che ha soltanto volare 1-4, bello. Ammazza. Ah, quella che hai sbostata Foil. Uh -huh. e in agguato, formidabile. Ah, vedo una bella carta, multicolor. Uh. Travolge. Oggi... Ah, si. Sì. Ecco. Ah! Signore dei draghi. Colagan. caruccio Questa, sì, questa no? è forte. Questa eh, no. secondo me pure è in modern. Si potrebbe giocare.